Ciao a tutti ragazzi e bentornati Siamo qua di nuovo su The Forest Stavolta la cominciamo e la finiamo E quando uscirà il 2 Sì perché è stato annunciato uscirà il 2 È uscito il trailer Ci farò un video a riguardo Andremo a fare anche il 2 Abbiamo delle bellissime scarpe della ginnastica Interessante Prima di tutto mangiamo, facciamo rifornimento a profusione, metodi degli hostess Ci prendiamo un po' di materiale prima. Cos'è successo? Che è successo? Allora, prima cosa, esatto, mi ricordavo bene, vediamo, così si faceva la spear, ok? che ci servirà, ci sarà utile, perché la prima cosa che voglio fare adesso, appena mi sono un attimo sistemato, è andare a prendermi la katana, se mi ricordo che non l'hanno spostata e mi ricordo bene dov'è, che così, se abbiamo già una katana devastante, devo solo vedere un attimo bene o male dove sono, perché non me la apri, mi sta, cazzo, dove è? Ok Ci sono dei vestiti Ci siamo cambiati i vestiti Interessante Un po' di stoffa Raga è là È là Esattamente dove punta la lancia Però non c'è più la testa dell'era Oh sta venendo buio Non c'ho voglia <ride> No Ragazzi lo stiamo per fare No Accendi questo accendino Accendi l'accendino Raga ci siamo Bello Cominciamo subito con spacco lumi evita di far casino non ce n'è bisogno c'è bisogno di far casino raga bia. È un pezzo del giocattolo abbiamo già trovato un pezzo del giocattolo due fogli due disegni un aereo si sì, babbo gio gioca con un babbo usa vola con l'aereo sì. ok raga no raga c'era il boss c'era il boss Lo allora, era Sulla sinistra, in fondo, sulla destra Dobbiamo correre Corri vai Vai vai vai Sulla allora, sinistra, sulla destra In fondo Forza vai vai vai vai entro dentro passa raga dov'è dov'è dov'è la mia casa cos'è questo cibo gratis le polpetture siamo ricchi la mia katana Equipaggiala subito Olle Non no, no Che ho fatto Che ho fatto Che eh, ho fatto Non mi dà Guardate qua la mia olle Ci prendiamo le schede che ci servono E se non ricordo no, Due taniche Dov'è la mia Dov'è la mia torcia Dov'è la mia torcia raga Accendi questa Dov'è la mia torcia? Raga c'era una torcia no. E di là, ok, è di là. Serve la torcia, ok. Eh. St stato Prendi la lapine, eh. basta un no, pieno. Guardate qua, la torcia e.. Eh, eh. Aspetta, questi sono già pieni, ci facciamo già delle moto che ci serviranno. Così. Se potete ottimizzare, ottimizzate tutto. Cos'è quella luce? Ah, no, è la luna basta. e basta. i guarda, ti prenderò. Dov'era l'accampamento? Dov'era? Non ricordo. Mm. Lì c'erano le tende. Ma no, c'erano quello ma non c'era l'accampamento lì. Sto anche morendo di freddo. Aia. Dov'era? Non c'erano delle. Raga le tende! Le tende, le tende! Non abbiamo trovato le tende! Salva! Ok, allora, innanzitutto farò degli episodi più lunghi, cioè, cioè più lunghi, ci vorrà più tempo tra un episodio e l'altro perché voglio organizzarmi bene il materiale, quindi non sarà un, un video dietro l'altro in seguito, ma ci sarà tutta la serie completa e basta, niente, il prossimo episodio ci troviamo al punto esatto dove farci la casa, iniziamo a costruire e ci organizziamo il primo materiale di sopravvivenza. Al prossimo episodio!